Siamo la community di riferimento per gli attori della filiera della salute. Aziende healthcare, depositari, distributori intermedi, strutture sanitarie pubbliche e private, istituzioni, università e farmacie. Da anni ci impegniamo per promuovere l'integrazione e la collaborazione trasversale lungo l'intera supply chain. Nati dall'esigenza di favorire la digitalizzazione del ciclo dell'ordine, oggi ci proponiamo di contribuire a realizzare un ecosistema sempre più interconnesso, digitale e sostenibile. Ci basiamo sul confronto aperto all'interno della community, sul dialogo costruttivo con le istituzioni, l'attivazione di progetti collaborativi virtuosi e la sensibilizzazione alla crescita culturale del settore. Un percorso che si concretizza nel coinvolgimento attivo e nell'impegno di tutti gli attori della filiera e che trova sintesi nella governance del consorzio. Daphne. The Healthcare Community.